Bentrovati e ben ritrovate, carissime, carissimi, in questo nuovo episodio. Oggi sono particolarmente felice perché è una giornata stupenda, proprio stupenda, ed è di nuovo mattina. Capite cosa significa per me la mattina? È incredibile che abbia voglia di muovermi di mattina. Mi sono fatto prendere dall'entusiasmo dall e quindi ci alleneremo insieme. Oh mio dio! Ok, la storia di oggi è questa Oggi è la giornata giusta per mostrarvi una situazione di allenamento molto particolare Stamattina, come dicevo, sono, mi sono svegliato con molto entusiasmo Ho aperto gli occhi e ho detto Devo andare in quello spot lì perché mi chiama Ed è molto particolare questa cosa I praticanti di parkour che mi seguono lo sanno di sicuro In qualche modo, a un certo giorno, a caso, senza nessun preavviso Uno spot chiama e bisogna assolutamente rispondere E andare lì e vedere che cosa succede Perché molto spesso vengono fuori degli allenamenti bellissimi Soddisfacenti, belli quindi stiamo raggiungendo questo nuovo spot, che è uno spot che ho visto di recente, è una lezione che ho tenuto insieme a Nicolò E come al solito, carissimi e carissime, vedremo cosa succede anche oggi Tra l'altro ne volevo approfittare per um, ringraziarvi Siete in tantissimi che mi scrivete che vi piace questa cosa che sto facendo <ride> sapere che vi piace così tanto e che tra l'altro spendete tempo per dirmelo è una cosa che mi, mi fa molto piacere ed è un bellissimo effetto collaterale quindi molte grazie ah un altro motivo per cui voglio andare in questo posto è che forse posso mostrarvi una situazione che a noi del parco succede spesso ma non vi anticipo nulla vi faccio vedere un po' lo spot allora ci sono dei bellissimi saliscendi tutti questi muri qui sono scalabili diciamo c'è una rientranza giusta per mettere le mani poi vi spiego bene la correlazione tra parkour e arrampicata che sono due discipline molto amiche ma prima non è così sporco come pensavo però vi introduco comunque questo concetto che noi praticanti di parkour siamo costretti ad affrontare ogni volta dunque oltre alle sirene, ricordate il secondo episodio? Ho dovuto da pulire, pulire da vetri, vetri e silinghe, ramisei allo stesso modo non è scontato che il posto dove ci si allena è pulito e pronto a ospitarci, ovviamente. Perché come potete immaginare non è un campo, non c'è niente di regolamentato, no? Quindi noi usiamo degli spazi della città e come li troviamo, li troviamo. Quindi spesso ci tocca pulire prima. Una delle cose più importanti da ricordare sempre è se sporchi pulisci e se trovi sporco pulisci comunque, <ride> per non sbagliare. Quindi adesso pulirò un po' questo posto. <ride> Vi metto qua, aspettate qui mentre finisco di fare questa operazione. Voilà. sempre grandi tesori <ride> incredibile bene ora che lo spot è un po' più pulito posso iniziare a muovermi è un sacco di roba ci tengo a farvi notare questa cosa perché siamo sempre visti come delle persone che potenzialmente possono creare problemi e in realtà è l'opposto Siamo persone estremamente attente e accorte. In più, ragazzi, una cosa molto importante da dire è che comunque va a nostro vantaggio tenere pulito il posto. Prima di tutto per una questione di sicurezza perché chiaramente uno spot pulito è uno spot più sicuro anche dove muoversi, dove immaginate di rotolare o di mettere le mani per terra. È dura se è tutto sporco. Uno. Due, perché ci si affeziona molto allo spot dove ci si allena. Capite cosa intendo? Nel senso che io qui adesso farò dei salti, farò dei movimenti, imparerò delle cose, mi legherò emotivamente a questo posto perché ci sarà frustrazione da superare, ci saranno delle soddisfazioni che mi prenderò dopo aver fatto dei salti, quindi vivrò questo spazio, vivrò questo ambiente in una maniera diversa dal semplice passeggiare o attraversarlo, no? quindi gli spot dove mi alleno io li tratto come, come se fossero casa mia, li pulisco, cerco di non rompere nulla, se succede qualcosa mi sento responsabile e quindi cerco di sistemarla, credo che questa sia la base per far parkour. Sappiatelo, prima ancora di sapersi muovere bisogna saper gestire queste cose qui. Molto bene, finita di parlare di questo argomento. Ora vediamo come scaldarci oggi, vediamo di che cosa voglia. Allora, oggi volevo fare un po' di arrampicate, quindi vi introduco il concetto di arrampicata nel parkour. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi ovviamente usiamo i muri, no? In maniera simile a quella dell'arrampicata. Tendenzialmente non saliamo in alto, non necessariamente verso l'alto, ma più spesso capita che ci spostiamo orizzontalmente. Due cose importanti che succedono nel parkour, diversamente dall'arrampicata, è che uno, non puliamo le prese, perché ci adattiamo alla polvere. Se io devo allenarmi per gestire ogni tipo di situazione, devo anche gestire una superficie non perfetta e scivolosa. Quindi, se mi capitasse di dovermi attaccare e aggrappare per forza in qualcosa con la polvere, so come si fa. Questa è la prima, la prima differenza. La seconda differenza. Le scarpe! Ovviamente il parkour è molto legato al concetto di databilità, quindi non mi cambio le scarpe apposta per migliorare la mia performance, anzi, aumento le mie capacità per gestire movimenti, arrampicate, prese, eccetera, con gli strumenti che ho nel momento in cui li ho. Cioè, oggi, queste scarpe qui. Molto bene. Cominciamo! molto scivoloso è stata un po più dura del previsto adesso però voglio provare qualche altra variante in quest'altro angolo includendo dei salti Nuovo pezzo di spot, nuova sporcizia. Ok, salto da quel muretto lì, marciapiede, scalino. Atterraggio qui, bisogna capire come mettere le mani, piedi e mani da quest'altro lato. E poi cerco di attraversare tutta quest'area qui e arrivare qui. Ricordo che questo pezzo è uno dei più difficili dell'area, quindi è un, buon, un buono strumento per capire uno se sono migliorato, due se sono caldo. È scivolosissimo là sopra. Vedete quanto è inclinato? È eh? un sacco di polvere. Cambiare scarpe mentre da arrampicata? No, e va bene. Però magari allacciarsi le scarpe. Forse è meglio. Come i bambini, insomma. Non sei difficile, ci ho. Vale. la vale tantissima. Finisce. Ok allora finisce quando tocco con la sinistra Forse magari se me lo dico prima <ride> Qual è l'obiettivo <ride> Viene meglio Va bene, continuiamo Questa arrabbicata mi rende molto più felice di quello che dovrebbe <ride> Bene, adesso un po' di pausa dall'arrampicata, ci spostiamo più in là e facciamo un po' di percorsini di parkour che sta venendo voglia. Allora, adesso farò un attimo questa salita che ho alle mie spalle. Quindi adesso cominciamo che sono due ore che parlo. Sto cercando di invertire i passi, il posizionamento dei piedi su tutti gli step per riuscire ad arrivare lì sopra, sul muro finale, con una buona spinta e con il giusto, la giusta angolazione del corpo. Ma non è mica facile, non mi viene così spontaneo. Vabbè, continuiamo. Anche oggi ci regalerai delle grandi emozioni 360. Lo scopriremo poi a casa. E non so se questa cosa è una cosa intelligente. È esattamente dove devo correre e poi atterrare. Ma va bene. Ultima colazione diversa, poi si cambia. Troppe cose da mostrarvi in un solo video. La parte 2 arriva sabato prossimo. Ci si vede. <usan> in realtà no, è l'opposto. <sug>